Ciao ragazzi e amici di ChinaDeals.it, un salutone, da! Pasqui. Prima della recensione del nostro OnePlus 7 Pro che sto preparando e vi garantisco che ne sta uscendo veramente bene perché è davvero un gioiello dal punto di vista dell'hardware ma non solo, è doveroso fare un mini confronto flash fra questi due mostrecciatoli. Il primo OnePlus 7 liscio, con 8 GB di RAM e 256 di storage interno, il secondo 12 GB di RAM e 256 di storage interno, entrambi con memorie UFS. 3.0 e ram lp ddr 4x quindi dei mostri di velocità e di reattività nell'usabilità quotidiana e questa è la cosa più importante di tutte assieme all'autonomia e alla ricezione approfitto per salutare tutti gli amici dei nostri gruppi Telegram, Malati di Smartphone, Honor 20 e Viorenti, di St. Friends, Bobax Group e saluto lo zio. Mi raccomando ragazzi partecipate alle live del lunedì, alla sera, tutti i santi lunedì, noi facciamo la live in diretta. Potete partecipare per fare domande, discutere, confrontarvi con noi e parlare anche del più e del meno, perché no? Ci vediamo alla prossima live e subito dopo la sigla per il confronto fra questi due OnePlus 7. Bene, adesso vediamo facciamo un test di pura velocità annulliamo tutte le app aperte abbiamo il desktop identico sia su uno che sull'altro dobbiamo ricordarci che uno ha 12 giga di ram e quindi 4 giga di ram in più dell'altro abbiamo le stesse applicazioni messe sul desktop le andiamo a chiudere tutte in modo da poter sperando che non arrivino troppe notifiche bene adesso abbiamo messo i display più o meno con la stessa luminosità qui ho la eh, modalità 60 Hz la 90 e andiamo a fare un confrontino sulle app e poi anche sulla navigazione chiudiamo le migliaia di notifiche che arrivano purtroppo ne arrivano di continuo ragazzi ed è così proviamo a portare pazienza abbiamo chiuso tutte le app proviamo ad aprirle e vedere chi ci mette meno iniziamo con l'app di yellow bank youtube studio YouTube, siamo veramente lì ragazzi, impostazioni, email, subito immediato, Play Store, gestione file, Guardate che due schegge che sono con questo Snapdragon 855. Galleria. Chiudo perché non vi faccio vedere le anteprime delle foto che ho fatto per la recensione. Fotocamera. Telegram. Bene, sono, avete visto, delle schede entrambi. Adesso andiamo a chiedere il sito La Repubblica per vedere come navigano tutti e due. Vediamo. Siamo entrambi sotto rete rete wifi in questo momento. Qui non ho inserito la sim perché l'ho provata alternandola perché l'altra sim per il momento non è disponibile. Quando devo fare la ricezione da questa parte, con la rete 4G, devo spostare la sim da una parte all'altra. Bene, richiediamo il sito desktop su entrambi. Impressionante la reattività. Ecco qui ci mette un pelino di più a caricare la pagina. Vedete? Apriamo una notizia 1, 2, e qua i giga di RAM in più si fanno sentire nell'apertura delle pagine web. Per quanto riguarda invece la reattività nella navigazione, sono entrambi ad alti livelli, ma non avevamo dubbi su questo. Torniamo dentro un attimo, apriamo una notizia di sport. Qui è iniziato il caricamento prima ma qui è riuscito a renderizzare la pagina prima perché evidentemente 12 giga di RAM rispetto a 8 si fanno sentire ma si parla ragazzi comunque di frazioni di secondo. Eh? Vediamo. Sì, nella navigazione il Pro, questa versione del Pro è decisamente più veloce anche se, adesso andiamo ad aprire una notizia di tennis, siamo davvero velocissimi su tutti e due i dispositivi ragazzi, adesso vediamo quanto ci mette ad aprire Real Racing, intanto vi parlo di batteria, allora la batteria io sto provando diverse modalità, la modalità con 90 Hz arriva massimo a fare con il mio utilizzo quelle 5 ore e mezza, 6 ore di schermo attivo e però devo dire che essendo nuovo deve adattarsi ancora ad assestarsi del tutto, con invece la modalità 60 Hz mantenendo sempre comunque la risoluzione qua da HD, cioè 2k riesco a, ad arrivare a utilizzarlo anche di più quindi alle sette ore e mezza ci sono arrivato se poi vado a ridurre ulteriormente la risoluzione lo faccio andare forzatamente in full hd nelle stesse condizioni del suo fratello minore allora arrivo quasi ad ottenere le stesse prestazioni dal punto di vista dell'autonomia qui abbiamo ancora qualcosina in più perché riusciamo si vede con una 3007, riesco ad ottenere risultati migliori. Io sono arrivato quasi a 9 ore di display attivo su 15 ore di utilizzo, una cosa impressionante sul OnePlus 7 liscio, cosa che non mi sarei mai aspettato, penso di avervelo anche detto in fase di recensione. Vediamo se ha scaricato, l'ha installato, adesso siamo pronti, apri, vediamo, 1, 2, 3, via. Ah, qui devo scaricare altri dati, anche qui. Facciamo una prova in download, vediamo chi ci mette meno, anche se questo è partito dopo. Secondo me arriveranno pari o addirittura vincerà OnePlus 7 Pro per via della sua, diciamo, forza bruta. Vediamo, abbiamo dato un po' di vantaggio in questo caso al 7, vediamo il 7 Pro come si comporta in download. Ricordo, stanno scaricando entrambi dalla medesima rete WiFi, fibra 100 Mega. Qua l'ha quasi raggiunto eh? anche se non vuol dire nulla perché alla fine dipende dalla velocità di download e dalla disponibilità di banda però qua mi sembra che sia in vantaggio comunque la velocità si nota indipendentemente dalla velocità di banda qui abbiamo quello sprint in più qua comunque stiamo parlando sempre di 8 giga LPDDR4X e 256 di storage di memoria di tipo UFS 3.0 su entrambi quindi siamo ad altissimi livelli non sto a fare i benchmark non sto a tirare fuori i dati che secondo me sono un po' fine a se stessi ma conta di più, secondo il mio punto di vista, valutarli nelle operazioni che usualmente vado a fare tutti i giorni. Qua comunque abbiamo qualcosina in più, guardate, è partito dopo e sta scaricando più velocemente. Bene, è in fase conclusiva, guardate, l'ha superato e non dico doppiato perché no, però... È partito più tardi l'abbiamo visto insieme in diretta ed è arrivato prima perciò oneplus 7 pro versione 12 giga 256 sempre con lo stesso snapdragon 855 per entrambi riesce ad avere uno sprint in più qui ha finito uno potrebbe dire forse è riuscito a prendere meglio la banda come dire vedete che adesso che ha finito lui lui diventa decisamente più veloce adesso vado a chiudere tutto in modo da poter vedere quanto si apre velocemente il gioco su entrambi apriamo real racing e vediamo chi ci mette meno a caricare 1 2 3 via the winner is oneplus 7 pro proprio in fase di caricamento si vede che c'è una forza maggiore bene ragazzi Detto questo, fatta questa prova, a parità di hardware forse saremmo un pochino più equilibrati. Qui i 4 giga di RAM in più si fanno sentire non poco, anche se nelle operazioni delle app dei social e di tutte le altre operazioni diciamo più leggerine non c'è assolutamente nessun tipo di differenza se vado a giocare se vado a fare operazioni pesanti allora qualcosina si nota avete visto anche nella navigazione ma sono piccoli dettagli e frazioni di secondo sono entrambi dispositivi eccellenti questo viene venduto adesso a circa 370 euro, quindi un prezzo ridicolo per la qualità del prodotto. Qui siamo sui 550, la versione 8.256 e la 628 poco più di 500. costa un po' di più perché ha il display dual edge, i 90 Hz, quota HD, camera pop-up, insomma, tante piccole cose in più che questo non ha. Perciò la differenza di prezzo è abbastanza giustificata. Detto questo, vi saluto, ci vediamo ai prossimi video. In arrivo alla recensione di questo mostro che risponde al nome di OnePlus 7 pro e qualche altra chicca che non vi potete perdere mi raccomando continuate a sostenerci diffondete i nostri contenuti grazie a tutti un salutone da pasqui a presto ciao